Salve cari amiche ed amici, oggi sono qui a parlarvi eh, di un argomento del quale in modo particolare mi chiedono eh, di parlare i miei amici Lucio Gelli, Lorenzo Rim Giuliani, Pietro Occa, Leo Turcazze e eh, anche Il mio amico Pier Ludovico Pavoni che sono i miei amici di Facebook. Allora, come ignorare le loro petizioni e anche le petizioni di molti altri di voi che mi seguite in YouTube. Eh, anche di, di un altro amico di, di twitter che si chiama. Pin Costalino mi ha chiesto al riguardo. Quindi, oh, visto che me ne fate richiesta anche Pin Costalino da Twitter, io accederò a parlarvene. Si tratta del famoso Brexit, cioè dell'uscita dalla Gran Bretagna dall'Unione economica europea, che ribadisco è un'Unione economica non politica quando fu il caso della grecia che poi non si non, non si consumò il Grexit, a nessuno pareva fregare un cazzo che la grecia potesse uscire eh, dall'europa anzi i primi a esserne contenti erano oltre che francesi e inglesi anche cioè oltre a francesi e tedeschi erano anche gli inglesi essere contenti che la Grecia si allontanasse continuando a pagare i debiti, ma adesso tutto il mondo si allarma perché la seconda economia in Europa, forse la sesta nel mondo, il Regno Unito, eh, vuole se vince il sì uscire dall'Unione Europea e questo porterebbe a degli squilibri, chiaro se ci fosse l'italiz ne rimarrebbero tutti sconvolti no sono contento che ha vinto la raggi a roma per il movimento 5 stelle e vediamo quello che potrà succedere perché sarà un test molto importante per le prossime nazionali capire se eh, sono riusciti a passare dall'opposizione o da una forma di governo oppure si trasformeranno in un qualsiasi partito politico come gli altri comunque riguardo questa brexit c'è uno scontro politico sociale e culturale inimmaginabile infatti il regno unito è entrato nell'unione economica europea ma è entrato in parte cioè ci aveva un piede in due scarpe infatti ha mantenuto la sterlina la sterlina inglese e si potevano fare operazioni economiche finanziarie anche in euro cioè ci avevano la doppia moneta ma in parte hanno conservato la loro e quindi sono entrati in Europa a metà e poi come al solito hanno sempre fatto da cavallino da troia degli interessi dei nordamericani in Europa adesso che non vuole che eh, si realizzi la Brexit, che la Grecia esca dall'Unione Europea, innanzitutto eh, i nordamericani che verrebbero eh, sparire, vedrebbero sparire un valido alleato in Europa che ha sempre sostenuto tutte le guerre espansionistiche e le conquiste della civiltà, il in nome della civiltà, come in Iraq, Libia e Siria e anche eh, Georgia e eh, diciamo eh, come, come si chiama c'è avuto un lapsus ucraina gli inglesi hanno sempre sostenuto posizioni britanniche eh, con quel politico che era tanto un'area di rinnovazione e poi invece è stato più conservatore di chi l'ha preceduto che sono stati tutti dei bugiardi con le armi di distruzione di massa che non esistevano in iraq eh, con saddam hussein alleato di al qaeda per cui alla fine, beh, i nordamericani non vogliono il Brexit, l'hanno detto sarebbe un disastro, non solo per l'economia ma per la loro geopolitica. Gli europei non vogliono il Brexit perché per salvare la zona euro bisogna immettere sempre più capitali e quindi ci occorre un pilare fondamentale per l'economia eh, dell'eurozona. Il Regno Unito, forse anche chi ha comprato i titoli di debito inglesi e nordamericani come i cinesi non vogliono il Brexit, chi è che lo vuole? La maggior parte dei cittadini eh, britannici, eh, che sono sempre più obbropriati da tasse e disoccupazione, ma anche gli ultranazionalisti. Che sono disposti ad uccidere fanaticamente, come hanno già fatto con una deputata, non so se era una euro-deputata, che hanno fatto un atroce omicidio, quindi ci sono interessi economici molto forti. Poi c'è da dire che tutte le persone che vivono nel Commonwealth, come nelle Malvinas eh, Alias, eh, Falkland e, e tutto il Commonwealth, non vogliono l'uscita eh, della Gran Bretagna dall'Europa perché avrebbero degli interessi da perdere infatti le ex colonie che fanno parte del Commonwealth che è un'unione geopolitica economica britannica con tutte le sue ex colonie che gli hanno imposto se ti diamo l'emancipazione tu entri nel Commonwealth come è successo con l'India e il Pakistan allora loro in qualche modo eh, hanno una specie di accordi bilaterali per cui hanno vantaggi economici e commerciali, ma anche eh, finanziano il, il debito di questi paesi. Se il Regno Unito esce dall'Europa, la maggior parte delle venti delle esportazioni sono per paesi europei, diminuirebbero quindi gli aiuti e gli appoggi finanziari eh, ai paesi del Commonwealth, quindi, eh, quelli che eh, voterebbero, no, se potrebbero al Brexit l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea sarebbero i paesi che integrano eh, il Commonwealth quindi ci sarebbe da fare un video eh, Brexit versus Commonwealth il Commonwealth di sicuro voterebbe tutti i paesi, cittadini dei paesi soggetti a questa unione eh, economica e geopolitica con la pre Gran Bretagna voterebbero no Brexit i cittadini britannici invece per contro voterebbero tutti quasi tutti sì tutti temono il referendum quindi che a giorni perché oggi è 21 lunedì 21 e sono l'una e 35 e 36 del pomeriggio già tutti temono l'uscita della gran bretagna dall'unione europea e molti invece la vorrebbero io mi domando hanno detto che eh, il partito il movimento di ultradestra non c'entrasse nulla con questo pazzo criminale che ha ucciso la deputata ma c'era bisogno di uccidere un deputato in che maniera questo potrebbe influenzare con il voto favorevole al brexit se si sì è stato un gesto pianificato o no forse non si saprà mai soprattutto non si saprà mai chi lo ha pianificato perché qualcuno in rete mi ha detto dei miei contatti in facebook di cui non faccio il nome che forse è stata una giocata un finto flag eh, per eh, far credere che sia stato eh, il fronte del no a ucciderla qualche estremista qualche persona eh, vincolata a gruppi radicali di estrema destra e così, magari vincerebbe sull'onda delle motività il sì a rimanere, cioè il no, perché non so in quali termini eh, è stato posto il quesito se sia sì, a rimanere o se si sì, uscire, credo che se si sì, a uscire perché sarebbe più coerente, no voi che esca o non vuoi che esca perché se fosse vuoi che esca o vuoi che rimanga dentro l'unione economica europea sarebbe sempre sì se sarebbe non vuoi che esca non vuoi che rimanga sarebbe sempre no allora devono decidersi a favore di cosa o contro cosa quindi probabilmente vuoi che rimanga nell'unione economica europea sì e se no, non possono fare due domande in una. E se no, no. E se invece hanno detto, vuoi che esca dall'Unione Economica Europea il Regno, il Regno Unito? Sì e no per rimanere. Non come in Italia che a volte non ci si capisce molto. Perché un sì per un no e un no per un sì. Vuoi abrogare una norma abrogativa? Cacchio, lì ti voglio. Voti sì, voti no, eh, sempre stai abrogando qualcosa. Comunque sembra che questo referendum, al contrario dei nostri, non solo in Gran Bretagna ma anche in Europa e nel mondo se lo prendono più sul serio, troppo sul serio, arrivano al punto di uccidere. Invece i referendum italiani, non solo nel mondo, non solo in Gran Bretagna, ma neanche in Italia se li prendono sul serio. Infatti manca il quorum. Bisogna vedere se a questo referendum britannico mancherà il quorum. Noi in Italia siamo dei geni, dei genietti, dei furbetti e ci facciamo inculare. Ma come? Abbiamo l'opportunità di esprimerci? I soldi sono già stati spesi perché se è già fatto tutte le schede? Ormai la tavola apparecchiata e imbandita le cibarie sono state cotte eh, gli antipasti serviti c'è la mania per tutti siediti mania. e magna invece no ormai il referendum si doveva fare no sulle trivellazioni è stato spesso tutto organizzato tutto e la gente che gli frega non va perché è troppo, è uno sforzo troppo duro sacrificarsi e fare due ore di fila, poi non sanno eh, in che urna andare a votare. È troppo difficile cercare in internet l'indirizzo della scuola, e poi andare nella giusta sala con i numeri 4905 4906 andare nella giusta bocca di urna eh, troppo difficile poi comunque quando ci sono gli sversamenti di petrolio visto che non ha votato nessuno tutti si lamentano ma di chi si lamentano di loro stessi che non hanno votato non si possono fare leggi per impedire gli sversamenti perché nessuno ha votato per andare in quella direzione ma non solo se tutti avessero votato no e avesse vinto il no con il 60 per cento il 70 per cento dei voti e ci fosse stato solo il 20 30 per cento di estensionismo e non più del 50 per cento al limite non si potevano lamentare perché sversamenti futuri li avrebbero dovuti accettare in base a a loro votare no ma avendo eh, diciamo avendosi astenuti dal voto e avendolo fatto fallire al referendum possono attribuirsi i meriti del sì se tutto va bene e se tutto va male in qualsiasi città italiana si attribuiscono i meriti del no quindi come dire prima tenestra freghi e poi non avendo responsabilità te ne strafotti. Comunque evadi, va bene. Io speriamo che me la cavi. È un po' deludente. Invece sembra che in Gran Bretagna si prendano sul serio. Ma quello che succederà a pochi giorni, forse questo mercoledì, nessuno lo può prevedere. Se vincersi all'uscita della gran bretagna dall'europa sarà una transizione pacifica in che modo usciranno o ci saranno delle rivolte e se viene a scemare il prodotto il prodotto interno brutto eh, lordo della gran bretagna che vende molto in europa perché precipita la sterlina guadagnano meno o magari aumenta per l'inflazione eh, gli andrà bene o finiranno come nella venezuela di hugo chavez eh, e di maduro che in pratica non hanno neanche la carta genica. ma a questo punto a che gli serve in venezuela la carta genica, se non hanno, non hanno neanche da mangiare che vedi che la gente scappa per le strade dopo aver scippato delle rosticcerie con uno spiedo con tutti i polli scappava uno per la strada non hanno da mangiare non hanno carta igienica non hanno i medicinali non hanno cazzo arriva la rivoluzione ti saluto e intanto fanno dei meeting fra Venezuela e Cuba no per stabilire il rigoroso andamento economico che dirigerà il paese verso l'alba del sole dell'avvenire socialista mi sembra più che altro che un nuovo oscurantismo socialista più che un nuovo avvenire del sole socialista ci sarà una notte molto buia in venezuela speriamo che non succeda la stessa cosa in gran bretagna con l'uscita perché la loro economia già sta in recessione da molto tempo da prima della bolla immobiliare statunitense sebbene come paese molto importante geostrategicamente e geopoliticamente nel mondo abbiano inversioni soprattutto dei paesi petroliferi dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi chi non vorrebbe andare a invertire nella City eh, londinense però incluso lavano il denaro quindi però succede che ecco se escono il rischio è che si trasformi in una nuova Venezuela. Solo che in Europa. E solo che se si radicalizzano posizioni estreme in Gran Bretagna poi si possono contagiare in tutta Europa. Io vi avrei voluto oggi leggere qualche libro. Ma si è imposto questo tema perché altrimenti avrei tanti libri da leggervi, soprattutto uno di poesie egizie, perché raramente leggo poesie. Però quello era molto carino, quel libro, non so dove lo posso avere. Ah, eccolo qua. Sinue e altri racconti egiziani dai papiri originali, perché il vero Sinue... È questo dopo mica valcari ha fatto una storia una novela un romanzo su sinue ma il vero sinue l'egiziano è stato ispirato da un papiro dell'antico egitto sinue e altri racconti Qua a pagina 79 c'erano una volta si dice due fratelli di una sola madre e di un solo padre. Anup era il nome del maggiore e beta quello del minore. Cioè alfa e beta, che fantasia, no? Come dire, Tizio e Caio, va bene. Però adesso non farò questo video letterario a cui tanto ci tenevo perché volevo leggervi qualcosa di sinue egiziano che è diverso dall'originale egizio dalla novela che ha ispirato mica valkari che mica valkari se non mi sbaglio si chiama così perché mica Val, valtari perdon mica valtari almeno pronunciato all'italiana ha scritto anche turms l'etrusco e non so a che cosa si abbia ispirato comunque mica valtari è nato nel 1908 a Helsinki, Finlandia, ed è lui. Dove è nato nel 1979 ah no, dove è morto nel 1979, si sì, è nato nel 1908, eh, era uno scrittore logico, se no, non scrivevo un libro. dire niente adesso dovrò staccare perché è luna e mezza luna e 48 poi viene troppo pesante il video questo video lo sto facendo con la filmatrice e... Un Everio che filma a 720x480 di 8,5 megapixel. Però ecco, mi rendo conto che sto andando per le rame, per i rami, pardon. E niente, dei libri vi parlerò un'altra volta. Già vi ho commentato le mie idee sul Brexit. Ho salutato i miei amici di Facebook. Molti altri li dovrei salutare adesso prima che scarico il video nel computer e che lo edito e che lo scarico in internet passeranno due o tre ore perché c'è il computer del 2010 due nuclei vabbè comunque vi lascio spero che vi sia piaciuto questo video commentatemelo e niente purtroppo ancora youtube non mi paga nulla ma farò un video per ringraziarvi delle 300.000 visioni che stiamo per raggiungere insieme arrivederci e grazie del vostro C'est un